Sapete cosa fa la cooperazione internazionale? Investe per lo sviluppo sostenibile e contro lo spreco alimentare. La cooperazione internazionale investe per la giustizia e i diritti umani, per il diritto all'istruzione dei minori e per garantire a tutti acqua ed energia. Investe per sostenere il ruolo delle donne e per valorizzare identità e culture. La cooperazione internazionale, il miglior investimento per il futuro.